Sanuro, grazie della domanda. Conosci questa tecnica? Si chiama roll. Serve appunto per dissipare l'energia dell'impatto sulla tua schiena. Non sulla colonna, ma sulla schiena, lateralmente. E quindi uscire fuori e cominciare a correre in caso. Oppure semplicemente per evitare di rimbalzare per terra, come dicevi. Mi sento di darti anche un altro piccolo consiglio. Quando scendi dalle cose che sono eccessivamente alte, a tal punto da essere necessario fare un roll, vuol dire che quell'altezza devi trattarla con delicatezza, perché magari è troppo. Quindi sì, fallo una volta, due, tre, però non allenateci soprattutto un pomeriggio, perché alla lunga le tue articolazioni ti dicono... A arrivederci, capito? Quindi occhio. Ultima cosa da dire: se ce la fai e se è possibile, prima di saltare giù, diminuisci sempre l'altezza di salto, mai saltare verso l'alto per poi scendere, perché aumenti semplicemente l'impatto e non serve a niente, capisci? Mi raccomando, fai attenzione.